In questo video parleremo delle impostazioni personalizzabili di CS8200 3D Neo Edition che permettono di ottimizzare il flusso di lavoro di acquisizione. Iniziamo con un esame 3D lanciato da CS Imaging 8. Uno strumento utile è la vista preliminare, disponibile nella parte inferiore dello schermo. Con questo strumento ci si concentra sull'area di interesse con un'immagine rapida a una dose molto bassa. È uno strumento potente, in grado di ridurre il rischio di ripetizione ed evitare l'esposizione non necessaria del paziente. Prendiamo in considerazione uno stesso paziente che ritorna in studio. Per impostazione predefinita, la registrazione cronologica dello storico del paziente presenterà i parametri utilizzati durante la prima visita. I parametri di acquisizione più visibili, in arancione, consentono di risparmiare tempo durante la preparazione dell'esame. Dalla barra nera nella parte inferiore dello schermo si accede a una pagina in cui è possibile personalizzare e definire rapidamente tutte le impostazioni 3D. Si possono personalizzare le impostazioni dell'apparecchiatura più adatte al proprio tipo di attività evitando di dover inserire manualmente le preferenze per ogni procedura. Ad esempio, un implantologo potrebbe impostare come valore predefinito un campo visivo più grande con una risoluzione standard, mentre un endodontista preferirà una risoluzione più elevata e un campo visivo minore. Per risparmiare tempo nella preparazione, è possibile impostare il programma preferito dal menu indicato, con le tre linee orizzontali o dalle preferenze utente. Denti è indicato principalmente per l'endodonzia, mascellare è indicato principalmente per l'implantologia. Per ottenere diagnosi più precise e rapide, è possibile inserire la riduzione degli artefatti metallici e la riduzione del rumore nel flusso di lavoro dell'acquisizione. Dopo l'acquisizione, la nostra funzionalità unica offre supporto nella diagnosi grazie al confronto delle immagini con o senza riduzione degli artefatti metallici. Il posizionamento del paziente è un aspetto che incide moltissimo sulla qualità dell'immagine. Le finestre pop-up aiutano l'operatore in questa attività, con informazioni chiare su quale accessorio utilizzare e su come posizionare il paziente per ciascun esame. Se non se ne ha bisogno, si possono disattivare. Naturalmente, le finestre pop-up rimangono disponibili facendo clic sul punto esclamativo blu, sul lato destro dello schermo. Questi miglioramenti contribuiscono direttamente all'ottimizzazione del flusso di lavoro e della produttività dello studio. Grazie per l'attenzione! Per scoprire ulteriori vantaggi e benefici, guarda gli altri video disponibili.